Quando Giuseppe Garibaldi arriva nel 1854 dal Brasile a Londra, riceve notizie più precise dall'Italia e sono scoraggianti. Dopo la caduta della Repubblica Romana, Mazzini ha ripreso le sue trame, segnando però di lutti ogni tentativo. Nove cospiratori sono stati giustiziati vicino a Mantua, a Belfiore, decine di altri sono stati imprigionati o esiliati, una decina di milanesi viene impiccata da Aradeschi e lasciata esposta a Milano. Mazzini, sconvolto da questi insuccessi, riparte per Londra, mentre da Londra Garibaldi chiede di poter rientrare in patria. A questa richiesta il primo ministro Cavour risponde di non avere nulla in contrario se Garibaldi arriverà in Italia unicamente per rivedere la famiglia e i figli. Cavour teme infatti altre iniziative mazziniane ma un timore inutile perché Garibaldi si sta ormai allontanando definitivamente da Mazzini. Dichiara che è sempre stato repubblicano ma che in quel momento non si tratta più di avere la Repubblica. In quel momento, in effetti, l'unico che fa muso duro con gli austriaci è di fatto un re, il re di Sardegna. Finalmente, nel 1854, Garibaldi arriva a casa, a Nizza. Qui, a Nizza, Garibaldi porta con sé il figlio minore, Ricciotti, mentre Menotti è in collegio e Teresa si trova presso alcuni amici. Garibaldi sta per il momento fuori dalla politica, ma nonostante ciò si fa sempre più netto lo scontro con Mazzini, soprattutto al tempo della guerra di Crimea. A questa guerra Mazzini è chiaramente contrario, mentre secondo Garibaldi non bisogna perdere l'occasione per ricordare l'esistenza dell'Italia anche davanti al resto d'Europa. Noi invece dobbiamo ricordare che in questo periodo il Regno di Sardegna è molto diverso da com'era quando Garibaldi se n'è andato. Accoglie gli esuli da ogni regione italiana, offre loro rifugio e possibilità, sta diventando una specie di microcosmo dell'Italia Unita ed è l'unico che mostra fermezza verso l'Austria. Inoltre, dopo poco tempo, noi sappiamo che al congresso di Parigi per la prima volta un rappresentante italiano parlerà dell'Italia come problema europeo. Comunque Garibaldi per il momento fa una vita tranquilla, gioca a bocce, legge con avidità i giornali e riprende a navigare. Nei suoi viaggi porta ora con sé il figlio Menotti come mozzo, poi con i soldi che gli lascia il fratello Felice, appena morto nonostante l'età giovane, riesce a costruire una casa nell'isola di Caprera. Ma in quegli anni si preparano altre tragiche spedizioni mazziniane. Parliamo di Carlo Pisacane, ad esempio, che con circa 300 compagni parte da Genova e sbarca a Sapri, sulla costa campana, per suscitare la rivoluzione verso l'interno, ma nessuno si muove. Anzi, i contadini si schierano con i gendarmi e assaltano la colonna annientandola. Da un'altra parte, intanto, Felice Orsini, un rivoluzionario che un tempo è stato mazziniano, addirittura deputato della Repubblica Romana ormai crollata. Bene, Felice Orsini, a Parigi, tenta di uccidere Napoleone III con delle bombe vanamente, perché la carrozza dell'imperatore è stata blindata. Orsini viene poi catturato e ghigliottinato. L'unico che forse può dare qualche speranza in questo momento è Cavour, perché nonostante quello che sta succedendo, la sua azione politica prosegue e va verso quelli che poi diventeranno gli accordi di Plombier proprio con Napoleone III ma sono per Garibaldi anni di crisi e di scoraggiamento sia per i reumatismi che lo tormentano in continuazione che per l'inazione. Quando però nel 1858 gli accordi di Plombier diventano realtà Favour chiama Garibaldi a Torino. Si incontrano a dicembre parlano della vicina crisi della guerra che è ormai nell'aria e per la quale bisogna arruolare volontari senza irritare troppo Napoleone III. Bisogna provocare l'Austria. Notizie più precise sugli accordi di plombiera e la seconda guerra d'indipendenza in si trovano nel terzo video su Cavour dal minuto 4 e mezzo circa. Torniamo a Garibaldi. che dopo qualche mese dall'incontro, nella primavera del 1859, organizza il Corpo dei Cacciatori delle Alpi. divise divisa quella sarda, niente camicia rossa naturalmente. A fine aprile del 1859, dopo un ultimatum che viene respinto, le truppe austriache varche nel Ticino È l'aggressione è la guerra. Il cacciatore delle Alpi, con qualche contrarietà da parte dello stato maggiore piemontese che non li vede di buon occhio, entrano in Lombardia, si incontrano con gli austriaci, a Varese, a Como, si spostano poi verso il lago di Garda, dove si va dirigendo la guerra, ma Arriva l'ordine di trasferimento in Valtellina per bloccare eventualmente gli austriaci dal nord, ma proprio prima della battaglia di Solferino e San Martino. Si può dire che sia per i cacciatori delle Alpi la fine della guerra. Infatti, due settimane dopo è siglato a Villa Franca l'armistizio che mette fine alle ostilità e prepara la pace. Le condizioni principali prevedono che l'Austria mantenga per sé il Veneto e ceda la Lombardia alla Francia che a sua volta la cederà al Regno di Sardegna, tenendo conto che alla Francia dovranno essere lasciate Nizza e Savoia, mentre il Regno Sardo, oltre alla Lombardia, otterrà i territori dei Ducati, della Toscana, dei territori pontifici che hanno chiesto l'annessione al Regno Sardo. Pavur, se vorrebbe continuare la guerra, si dimette. Mentre Garibaldi si sposta qui e là. Poi arriva vicino a Como, dove si ferma un mese e dove si sposa anche, benché il matrimonio con una giovanissima Giuseppina Raimondi eh, duri poco più di un'ora. Alla fine, insomma, Garibaldi si ritira a Caprera, dove rimane con Menotti e pochi amici. A gennaio, Pavo torna al governo. Si stabilisce finalmente che inizia in Savoia saranno cedute alla Francia. Garibaldi diventerà straniero in patria. Arrivano intanto notizie dalla Sicilia. Ci sono delle insurrezioni, ci sono sparatorie, morti. Sono fatti certi che nel loro dramma sono incoraggianti. Garibaldi è incerto ma sembra poi decidersi ad agire, spinto anche da alcuni amici chiede a un agente della società marittima Rubattino di Genova se sia sì possibile disporre di un vapore per il trasporto dei volontari. Poi a Villa Spinola, a quarto, in una casa a poche dozzine di metri dal mare, viene decisa l'impresa passata alla storia come spedizione dei mille. Mancano le armi, Pavot non aiuta, non proibisce però. Certamente tollera, avrebbe molte maniere per fermare Garibaldi, per frenarlo, non ne usa nessuna. Vengono così arrembati due bastimenti e comincia quella che Cavour stesso definisce la folle impresa. La sera del 5 maggio la strada da Genova a Quarto è gremita di volontari. Ci sono in divisa carabinieri genovesi e qualche cacciatore delle Alpi, il resto dei volontari è in abiti borghesi. Il più vecchio ha 69 anni, il più giovane 11. Ci sono operai, studenti, professionisti, artigiani, come facciamo a saperlo? C'è un elenco alfabetico completo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno nel 1878, anche per decidere a chi andrà la pensione. Comunque le imbarcazioni portano i volontari fino a, a Talamone perché ci si ferma per procurarsi armi e munizioni. Poi Garibaldi decide di dirigere al porto della Sicilia più vicino e il 10 maggio si sbarca a Marsala dove ci sono solo navi britanniche che rimangono a guardare. Poi arrivano quelle napoletane, si avvicinano e probabilmente per la presenza degli inglesi non sparano. Quando si decidono a far fuoco, lo sbarco è finito e ci si dirige a est. Si combatte qui la battaglia di Calatafimi. Il fuoco nemico è intenso, i garibaldini sono costretti ad arretrare, ma quando sotto la micidiale grandinata di Piombo Nino Bixio suggerisce a Garibaldi di ritirarsi, Garibaldi pronuncia una frase diventata famosa «No, Bixio, qui si fa l'Italia o si muore». E in effetti, dopo altri assalti, arriva la vittoria con un risultato immenso per l'effetto morale. Palermo viene conquistata in tre giorni, poi ci si concentra per arrivare allo strecco. Ma qualcos'altro accade… Ai primi di agosto i contadini di Bronte, che vivono in condizioni inimmaginabili di miseria, insorgono contro i galantuomini, cioè i borghesi, i nobili, e ne massacrano una quindicina. Garibaldi ordina a Bixio di accorrere a Bronte. Con una multa civica, l'arresto di circa 300 persone e la fucilazione pubblica di altre 5, si ristabilisce l'ordine, con una repressione severa che non tiene conto delle motivazioni sociali ma solo della guerra in corso. E poi, il 19 agosto, Giuseppe Garibaldi passa lo stretto. Reggio cade dopo breve difesa e il re Francesco II decide di lasciare Napoli per Gaeta. Due giorni dopo, Garibaldi entra a Napoli, acclamato dagli abitanti. E quando si prepara a proseguire per Roma, si rende conto che l'esercito borbonico può bloccare facilmente la sua avanzata con le truppe in Irpinia, con quelle a Capua e con le guarnigioni che sono fuggito da Napoli non per disertare ma per ricongiungersi con gli altri borbonici. A questo punto il re, pensato da Cavù, decide di intervenire, invade lo stato pontificio e una settimana dopo il passaggio della frontiera si ha la battaglia decisiva sui colli di Castelfidardo, dove il generale Cialdini sconfigge i pontifici. E intanto è nell'aria la battaglia del Volturno. Garibaldi manovra dimostrando di sapere come si deve manovrare e tra le altre cose comprende per primo in Italia l'importanza della ferrovia. Sistema il quartier generale dove con il treno può far arrivare le riserve alle ali e dove più facilmente potrà recuperare i feriti. Alla fine i borbonici arretrano, difendendosi, poi ripiegano, i garibaldini hanno perduto 1.600 uomini, tra morti e feriti, ma questa è l'ultima battaglia combattuta da italiani contro italiani. Garibaldi decide di non procedere verso Roma, attende l'arrivo del re. Sul Volturno viene gettato un piccolo ponte di barchi che Garibaldi varca per andare incontro a Vittorio Emanuele. A fine ottobre, alla taverna della Catena, posta fra Teano e Caianello, arriva Vittorio Emanuele II. I due si incontrano a cavallo. Garibaldi grida alle truppe, ecco il re d'Italia. Poi però, qualche giorno dopo, firma un atto con il quale consegna le terre che ha conquistato e che teneva come dittatore al re. Adesso se ne può andare perché è già stato deciso di mettere in disparte i Garibaldini. Quello che Garibaldi chiede, e cioè... Il riconoscimento del grado ai suoi ufficiali e l'accoglienza nell'esercito dei suoi garibaldini gli viene rifiutato. In compenso il re gli offre una tenuta da suo figlio Menotti, una ricchissima dote per sua figlia Teresita, incarico di aiutante di campo del re per suo figlio Ricciotti, per lui un castello e un piroscafo. Ma Garibaldi rifiuta. Sale su un vapore che parte diretto a Caprera.